Ciao ragazzi per ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e oggi siamo sulle DTM del 2016 sul Saxering, su RaceRoom con l'HCC Vibe, vi propongo 5 giri con una partenza di, in griglia di partenza sesta posizione, random e qui, qui i giochi sono veramente duri ragazzi perché la AIA è veramente aggressiva in Get Real, cioè senza nessun tipo di aiuto quindi bisogna dosare bene l'acceleratore, il freno, tutto Mamma mia, terza posizione, una, due, tre posizioni guadagnate in meno di due o tre curve. Ma bisogna fare attenzione perché dietro sono super competitivi. Guardate come non mi lasciano respirare. Uh, approfitta il Fabri, prende la seconda posizione all'attacco. Attenzione, qui non si molla nulla, giusto un attacco, un tocco del freno per poi riaccelerare. Prima posizione, attenzione, non sappiamo dove, non molliamo nulla e andiamo a guadagnare il massimo possibile perché poi c'è il DRS a meno di un secondo proviamo in quarta qui vediamo se tiene no va fuori dai non mollare Fabri non mollare stanno arrivando eccoli lì e se la tiene la, terza, la prima posizione un po' largo uh vicino Green molto vicino campeggia andrà sicuramente fare lo staccatone con il vantaggio del drs e eh sì perché a meno di un secondo qui funziona come la formula 1, hai diritto al drs e hai tre chance addirittura nello stesso giro ma riusciamo a tenerlo dietro, uh, mamma mia difficile qua difficile eh, si sentono stridere le gomme non importa ragazzi siate pazienti vediamo se ce la portiamo a casa questa, andiamo al secondo giro e.. Eh, Meno di un secondo. Difficile qua. Dai, tocco di freno, la lasciamo andare di quinta. Via, gas a martello. Non uscire Fabri, gas a martello anche qui. Schalza il piede, tocco del freno. Via, giù a manetta qui, nel discesone. Eh, questo qua, è il circuito della moto GP. Siamo a più di un secondo, vai, si stacca, quinta, quarta. Vai, guarda. Cerchiamo il punto di corda ragazzi ah, Fuori Sempre qua ragazzi La devo correggere Qui di terza in salita sulla sinistra Che porta sul rettifino dei box Ma va via senza traction control E va a guadagnare ancora il DRS Siamo a meno di un secondo Il giro più veloce per me è grande Dai proviamo lo staccatone di terza Quindi di seconda Un po' sovraster la macchina Ma non importa vai giù, gasta martello qua per poi alzare occhio di seconda, terza è troppo troppo alta la marcia uh, la correggiamo bene eh, le gomme mi stanno abbandonando e mancano ancora due giri Il Green è, è furioso dietro Green eh? mister verde Dai, adesso siamo concentrati ragazzi dai che la portiamo a casa Qui cassa Si si alza qua Vai di quinta passa Vai giù A manetta qua sotto Vai sesta Vai che guadagniamo un poco La stacco proprio di quarta Lasciamo andare vai adesso Questa di terza Il Corretti filo di box Ragazzi è una goduria sta macchina Veramente la DTM è fatta veramente bene il sound è tutto è tutto per la godura delle nostre orecchie vai penultimo giro non è il miglior giro l'unico difetto è che appaiono le scritte davanti poi non si vede più niente soprattutto quando sei nello staccatone e qui siamo puliti lasciamo andare di terza quindi seconda lasciamo fare il lavoro di freno al motore occhio che qui nello scollinamento ha tendenza ad andare via vai Fabri gas a martello è sempre dietro Green eh con Mortara qui di quinta si lascia andare e via punto di corda via largo qua sul cordolo qui via a martello ancora qui si alza solo un to una toccatina al freno Quindi ci allarghiamo per andare giù in picchiata Vai top gun Vai sesta giù Gas a martello Si stacca Quarta Dai controlliamo l'acceleratore Qui terza Salita sempre Retterino dei box Dai manca un giro ragazzi Ultimo giro Siamo a più di due secondi Giro migliore per il Fabri, proviamo di terza Bella Alza il piede Wow ragazzi ve la consiglio questa gara In HTC Vive poi con il casco di realtà virtuale eh, Con questi sali e scendi che si vivono Cioè sembra veramente di esserci Mamma mia ragazzi Fantastico mamma mia sta facendo la cazzata dell'ultimo giro vai tre curve alla fine picchiata qui wow che discesa ragazzi dai che la portiamo a casa Ci abbiamo margine va fuori ancora il pub <ride> ma non importa ragazzi la portiamo a casa, la portiamo a casa, dai. Wow ragazzi, l'abbiamo sudata ma ce l'abbiamo fatta e per una volta la vinco. Vai, grande Fabri. Guarda qui che scena al Saxering Vittoria del Fabris. Se il video vi è piaciuto e la gara vi è piaciuta, l'intensità di questa gara vi è piaciuta, non esitate a lasciare un pollice in su, lasciatemi un commento. Se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, noi ci vediamo al prossimo video, da Fabris è tutto, ciao!